Amici Peace Man, ben tornati su Araxan Channel, dopo una pausa mia della videoanalisi, dove ho invece fatto una live analisi con ospiti, live che trovate sul canale, eccomi nuovamente qui a parlare di One Piece in una videoanalisi, che dire, siamo al capitolo 1015, ma prima di parlare del capitolo pubblicità. Anni fa giocava a Magic. E tuttora amo giocare a Dungeons and Dragons, se ho l'occasione. Perché vi racconto questo? Perché grazie alla Tana del Nerd ho saputo che uscirà una collezione speciale crossover tra Magic e Dungeons and Dragons. Per maggiori informazioni contatta la Tana del Nerd. Troverai i contatti in descrizione. Per non perditi i prossimi video e per aiutarmi a crescere questo canale, iscriviti, grazie. Per farlo è semplicissimo. Se ancora non l'hai fatto, basta cliccare su iscriviti. Bene, e adesso, amici Pistman, parliamo brevemente della cover e del titolo del capitolo, ovvero Catene. Riguardo la cover, mi fa piacere rivedere dopo anni il signor Pink, dato che l'ultimo ricordo che ho di lui è il suo magnifico combattimento contro il nostro Frankie. Passiamo ora al titolo. Secondo i traduttori dei Lupi Team, le lettere usate, o meglio, i kanji usati, stanno a significare oltre che catene, come quelle che conosciamo, ovvero le catene di ferro per imprigionare, usate appunto contro il nostro Senior Pink per portarla in Pell Down, stanno a significare la parola legale, e questo dà maggior spessore ad un titolo che a prima impressione può risultare quasi banale. Una contrapposizione che rende il titolo... Il tema principale del capitolo ed è per questo che ho rivalutato il titolo e mi piace in questo capitolo infatti vi è un legame particolare tra momonosuke e luffy legame tra i vari membri dei Mugiwara, legame tra momonosuke e kinemon o anche il semplice legame di famiglia tra yamato e kaido legame che Yamato vive come una catena da spezzare, legame, che fino a qualche capitolo fa era rappresentato da delle catene che sono state distrutte da Luffy. Insomma, lo sapete, se seguite questo canale, queste sono le vere chicche che mi piacciono e che amo condividere con voi altri. E ora, parliamo del capitolo. Amici, vi chiedo scusa, vi avevo spoilerato alcune cose grazie al mio potentissimo occhi dell'osservazione. Mi riferisco a Sanji contro Queen e allo Iello Submarine, come io chiamo il sottomarino di Trafalgarlo. Inoltre, avevo detto nella live che, visto che Chopper è in difficoltà, Sanji arriverà per salvarlo, e così è stato. Non l'ho fatto volutamente, ma sapete, quando si possiede un dono come l'Aki, è giusto portare la verità per chiarire ogni dubbio. E adesso parliamo di Luffy e Momonosuke. Bellissimo il rapporto tra loro due, anche se non mi è chiaro come è possibile che nel precedente capitolo Bobonosuke non abbia riconosciuto subito la voce di Luffy Dato che viene detto chiaramente che è quella di Luffy in questo capitolo Boh Ma andiamo avanti Grazie all'ordine di Zoro Che riprende tranquillamente a dormire Facendo da croce al nostro cuoco Zoro ottiene un'incredibile promozione Da spadaccino a spada E così Sanji prosegue l'avventura potremmo definirla la Zoji Adventure. Ma sappiamo tutti che il protagonista è Luffy, no? Il rapporto tra i due è qualcosa di meraviglioso, coltivato attraverso più di vent'anni di scrittura periodica. Mi ero soffermato già al riguardo nella videoanalisi al capitolo 1012, che trovate qui sul canale. Il capitolo sembra portare lentamente alla disfatta dei nostri. I non-mugiwara si stanno disperando per la presunta morte di Luffy, e questa situazione riapre le speranze di una chiusura dell'atto terzo perché ragazzi, qui lo dico e lo ridico arriverà, sono fiducioso anche perché voglio vedere cosa accade fuori da Wano e quando tutto sembra perso come un angelo caduto dal cielo brandendo la sacra spada del giudizio entra in scena Sanji che seguendo l'indicazione di Zoro è finalmente giunto nel live floor e lo fa proprio come Ve l'avevo detto, sul momento più tragico per il nostro chopper. I sangisti diranno che il capitolo è sangicentrico. Io vi dico, lasciamoglielo credere. Parlando con alcuni fan del gruppo di Dellimello, abbiamo scherzosamente, ma non troppo, concluso che l'attacco di Sanji è un palese omaggio di Oda a Dellimello. Sanji utilizza un nuovo attacco, Rotisserie, che traducendolo dal francese in italiano è rosticceria, ma sappiamo tutti che in realtà... Oda, volevo mangiare il profeta abruzzese di Sanji, del livello, e quindi l'attacco è a Rosticini, e se non siete d'accordo vi dico, lasciateci sognare! Avviene il cambio di guardia. Zoji torna ad essere Zoro e Sanji. Sanji, come vi avevo detto, combatterà contro Quinn, e Zoro sarà curato da Dottor Chopper. Un'altra cosa che avevo previsto, seppur al momento sembra andata un po' diversamente, è Zeus il power up di Nami. Quest'ultimo, al posto di entrare nel climatact, sembra essere diventato parte integrante di quest'ultimo, rendendo a tutti gli effetti il bastone allungabile di Nami un dildo parlante, dando ancora più carne sul fuoco ad alcuni disegnatori, ma questa è un'altra storia. Continua lo scontro generazionale, la generazione peggiore è inarrestabile, spacciano Luffy per morto ma è pronta a tornare sul ring contro Kaido. Kid e Luo sono alle prese con Big Mom, come direbbe il nostro capitano, l'unico Monchi di Luffy, ne vedremo di cotte e di scotte. Il rapporto tra Kinemon e Momonosuke, samurai e feudatario, nobile e vassallo, padre e figlio, dovere e abnegazione, servire e proteggere, un rapporto meraviglioso che si è consolidato attraverso mille peripezie. Pura poesia. Kinemon è davvero morto? Anche dal punto di vista della struttura lo si spera, così come lo spero per Kiko e Kancholo. Spero egoisticamente però che non sia così. Mi sono affezionato a Kinemon e vorrei vederlo gioire della vittoria, se lo merita. Il finale del capitolo, a differenza del rapporto tra Kinemon e Mobonosuke, mostra un rapporto malato, quello tra Yamato e Kaido un legame che prima era simboleggiato da manette esplosive che Luffy ha rotto ormai molti capitoli fa. Un finale che lascia presagire uno scontro, seppur breve, tra Yamato e Kaido. Ricapitolando, ma com'è la situazione dei nostri Mugiwara? Luffy è in fase di ripresa, probabilmente curato dai pirati di Lo, Zoro è in fase di ripresa, si sta facendo curare da Dr. Chopper. Sanji ha appena iniziato il suo combattimento con Queen. Nami e Usopp stanno conducendo Tama al Live Floor. Robin e Brooke stanno combattendo contro Black Maria e i suoi sgherri. Frankie, il corazzato del futuro, sta combattendo contro Sasaki, il corazzato del passato. Gibb il Timoniere sta combattendo contro il misterioso Wooswoop. Come farà ciò per curare Zoro, considerando che a breve finirà l'effetto della Rumble Ball? Lui è in Monster Point e rischia di rimanere immobile. Semplice! Ricordate la sua squadra di medici? Sì esatto, parlo di Miyagi e Trista, ovvero la capra e lo scoiattolo. Anche se non potrà più muoversi, in caso darà loro le istruzioni e dirà come procedere. E una volta curato, cosa farà Zoro? Semplice! come dico ormai da tantissimo tempo andrà contro king ricordatevi zoro andrà contro king ma nami uso petama quando arriveranno anche loro sul live floor beh penso tra la fine dell'atto terzo e del quarto atto perché saranno loro a dare la riscossa e adesso amici azzardo utilizzazione luffy sconfiggerà Kaido con una nuova forma del Gear Force il Tiger Man perché questo nome? per la famosa dualità che nel mondo orientale è associata al rapporto tra tigre e dragone e per il fatto che la tigre è una delle creature che erano presenti sull'isola dove Luffy ha passato due anni ad allenarsi quando finirà l'atto terzo con la sconfitta di Yamato dopodiché Oda ci mostrerà cosa accade fuori da Wano. E in particolare vedremo shanks in rosso se siete arrivati fin qui se scrivete un commento qui sotto usate l'hashtag zoji ripeto hashtag zoji prima di salutarci vi ricordo che ho dopo molto tempo messo anch'io instagram trovate il link nella descrizione qui sotto e ora i saluti saluto come sempre il cdl veri massoni Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Bastage Italia. Ringrazio coloro che mi seguono sulla mia pagina personale, Araxan. Ringrazio coloro che commenteranno e ringrazio coloro che metteranno il pollice in su. Se avete domande particolari su One Piece, scrivetele pure. Magari ci farò un video a parte. Ami One Piece! condividi questo video, i lupi team cercano editors, per sostenere il canale metti un like e ci vediamo al prossimo video, ciao!